Trentino's dialect verb da Iepure, so Sudfrentino Indicativo presente dei verbi da succhiare a zufolare Succhiare Io tu succhi, io succo suga. non succhiamo, tenere, io tengo, tu te, io te non teniamo, Utenito, Tirare. Gli Tu diri, si tira. Noi tiramo, u tirate si tirano. Toccare. Gli tocco. Tu tocchi, e si tocca. Noi toccciamo, u duccate, si toccano. Togliere. Gli togli, tu togli, il si togli. Noi tulliamo, u tullite, il si togliano. Uscire. Esc, tu esci, -anga. i sesci esci. Non scimmi, uscite, i si escono. Vangare. Ivanga, tu anghi i vanga. Non angam onegada i si vangano. Vedere. Ived. Tu vidi i sued. Nu udini, u -udida, i seguire vendemiare io vignegni tu vignieni i suoi vignenia noi vigniamo o vigniada i suoi vignieni verniciare io vernicio tu vernici i suoi vernice noi verniciamo o vernciate i suoi verniciano vincere io venci tu ingi e so ingi. Nu ingi, u ingi e si ingi. Volere. Je oli. Tu o e su ho. u u e si Zappare. Je zappo Tu zappi e si zappa. Nu zappare. U zappare e si zappano. Zompare ie zombu tu zumbi e se zomba no zombam u zumbag e se zuffolare ie zuffulo tu zufuli e se zufola no zufolam u zufolada e